che il monaco che ha costruito un muro io no questa volta io no ah, no no ah. Ah. No. Ah. no no no no no Oh, qu quanto ci scommetti che tipo boh, adesso parte parte l'ottava coda. Sì, è quella che volevo. Ah! Eh, ma ne... Chi è il mona che ha costruito un muro? Io no Questa volta io no Ah dai, no. No. Eh. Eh, ti ti ti no, no Ti ha sfornato No, sta spammando Ah no, ti ha sfornato Chi è il mona che ha lanciato il racing? Io no e dai. Porco duro Chi è il mona che <ride> è presente ecco. chi è il mona che ha tirato su un cazzo di muro? Perché sono, in mezzo, sono incastrato nel muro? aiuto! che mi ha tirato un calcio di quelli chi è il mona che ha fatto un muro proprio là in mezzo dove sta no. per sparare uno di quei colpi quel... io non ho visto adesso il muro <ride> Sto adesso. Ma perché spawnano i muri? Che cazzo <ride> che, <ride> <sai> che spawnano i <ride> muri? Non lo so. Oh che sono uno, io commercio me ce la... Ah. Oh raga, sei secondi, mi basta una bomba. Una cazzo di bomba. Dai, dai, curvo, dai, dai, dai, dai, dai, cazzo, cazzo. Ho no, spawnato storto, no, Ho no, Oh no, no, no, C'è un muro, c'è una no, Oh, basta muri! Vai a terra! Ma ah, che è qui? Fanculo! Ti ho! Fa un Scappa proprio quando arrivo, cazzo! C'è un muro! Passa muri! Passa muri! Che <ride> <Passamuri. ride> cazzo ci fa un muro lì? <ride> e' nell'acqua, te l'altro! appunto più che altro colpo finale vai cazzo e eh, vabbè finché le usate tutte le mosse di cura le usate tutte quando era già morto cioè di tutto questo è un uh... ma eh. perché sparano tutti in questo cazzo di villaggio della pioggia posso saperlo perché così fanno tutto il giro mm. Ti è arrabbiato eh? Ho già... Sei ingazzata? abbastanza No, no, no Cosa te lo fa pensare? No Che è vero, mi ha fermato Sono troppo dentro la sua parte Sono morto Arroo Adesso... vaffanculo oh. ci il siamo Andrea ci siamo ci siamo messi si è qui no vai vai a mezzo, mezzo eccolo messi si è qui che cazzo è il mona che sta vaffanculo pezzo di merda io le palle di poker io no, no. No, no, quello che lanci i fulmini. Vai, fallo, fallo ora, fallo ora, fallo ora. Oh, porra, cosa aspetta? Yeah, <laughs> Io L'ho fatta la mossa. L'ho fatta, ha fatto lo scombastard di merda figli di puttana dire che in alto a sinistra era